Madri vili, poverine, preoccupate che i figli conoscano la viltà per chiedere un posto, per essere pratici, per non offendere anime privilegiate, per difendersi da ogni pietà. Lei ha iniziato con la ballata delle madri Si parla di madri vili, poverine, attaccate allo stipendio Affezionate ad un'idea di futuro anche per i loro figli E' mediocre Mediocre, è un futuro fatto Dio, ognuno si fa gli affari propri E non interessati dei problemi della povera gente Degli altri, stai sul tuo e vedrai che andrà sempre tutto bene Queste sono le stesse cose che dicono le madri di oggi ai eh, figli Ecco perché Pasolini è così attuale ci sono delle differenze tra gli italiani raccontati da Pasolini e gli italiani di oggi è cambiata così tanto l'Italia da quella che racconta no, non Pasolini? non mi sembra che sia cambiata tanto l'Italia da come l'ha raccontata Pasolini come dicevo prima alla fine della nostra lettura stasera mi sembra, sembra veramente scritta ieri la religione del mio tempo sembra, sembra dedicata a noi no, non mi sembra che sia cambiato molto il popolo italiano in questi decenni se è cambiato è cambiato in peggio e nel segno dell'individualismo economico e dell'egoismo quindi e, e di, un, di un capitalismo arraffone, arrampicatore sociale profondamente corrotto quando non mafioso, to curva, purtroppo questa è, è l'Italia, lo sappiamo però lei ha finito il suo spettacolo con la parola speranza dove la vede oggi la speranza? è una parola che, con cui finisce la poesia, una luce di, di Pasolini Pasolini giustamente dice, io lo trovo assolutamente pertinente e che non c'è disperazione senza almeno un po' di speranza perché la disperazione senza almeno un briciolo di speranza diventa nichilismo" diventa precipizio, io non voglio precipitare, io voglio volare, quindi viva la disperazione e viva la speranza. La disperazione ci serve per eh, provare un profondo disgusto eh, e se vuoi anche odio e rabbia come lo era eh, Pasolini, Pasolini odiava l'Italia, eh, non odiava il popolo d'Italia, odiava la sua classe dirigente no? e, e lo stesso succede a me. Io odio il mio paese nella misura in cui lo amo Perché non c'è mai disperazione Senza almeno un po' di speranza